Ma l'altro aspetto fondamentale era... Chi è che sta prendendo la macchina? Ah, no, no, no. Sono ladri? I ladri! Oh, li ladri! Porco Dio, la macchina! Ah, pensavo fosse ruilato il porca troia! Eh no! <ride>